Ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Omedea, sono una cartomante e sono un'operatrice esoterica ed opero nel settore veramente da moltissimi anni. Ho avuto la fortuna, se così vogliamo dire, di nascere in una famiglia che da generazioni si tramanda il dono della medianità quindi mia mamma, mia nonna, mio bisnonna, oh, sono nata praticamente vedendo fare queste cose, tra carte, sedute spiritiche, e quindi questo è stato una fortuna, perché comunque sono nata grazie a Dio, perché io amo quello che faccio con un dono, e ho avuto la fortuna di avere dei mentori che comunque sia hanno saputo guidarmi e hanno saputo plasmare quelle che sono le mie potenzialità. Ho viaggiato moltissimo, ho viaggiato per studiare tradizioni esoteriche di, differenti dalle nostre, quindi sono stata in Brasile, in Portogallo, dove tutt'oggi ho dei contatti per lavoro e per altre cose, insomma avrete modo se volete andare nel mio profilo e eh, lì troverete cose un pochino più dettagliate. Ho partecipato a moltissime fiere sul territorio nazionale, tra cui Roma, eh, fiere esoteriche, chiaro, tra cui Roma, Milano, Torino, insomma sono state veramente delle belle esperienze dove ho avuto possibilità di conoscere molte molte persone um, sono una persona che non vuole essere vista come la maga o la zingara o comunque sia la persona che ah, legge il futuro No, io preferisco essere vista come una persona che tramite le carte può dare dei consigli molto ma molto validi, tant'è che io credo fermamente in una cartomanzia costruttiva. In che senso? Credo che le carte possono aiutarci a prevedere determinate situazioni e di conseguenza poter cambiare il nostro atteggiamento in relazione a situazioni che possono o non possono avvenire, ok? e eh, ovviamente ci possono mettere allo stesso tempo in guardia su situazioni che possono essere più o meno avverse per noi o magari semplicemente capire un determinato momento della nostra vita perché a volte noi quando ci ritroviamo in determinate situazioni magari non riusciamo no? a fare molto eh, mente locale e quindi cercare di capire quello che ci sta succedendo quindi io credo che le carte possano veramente essere un, eh, metodo più che valido per poterci aiutare in questo senso. Quindi ehm, sono molto ma molto eh, entusiasta di far parte di questa nuova equip e niente, io sono qua, vi aspetto, spero eh, di conoscere molte persone e, e niente, di, di, di, di poter avere possibilità appunto di eh, fare nuove amicizie. Vi aspetto, mi raccomando, un bacio a tutti voi, ciao da Medea.